sono un Soprano litico leggero. Io sono Giovanna Santuario e sono turista. Mm -hmm. Che si un sacco di sigarette? Ecco perché panno piano. Eh? Allora, io mi chiamo Resatta del Nishi, e lo so che è un po' di... <ride> Diffici di difficile di da pronunciare, eh, vengo dall'Albania. E sono un soprano, mi piace definirti il soprano. Bene, a parte questo, voglio cominciare proprio da te, Resi. Sì.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 Quindi eh, musica ti... contem contemporanea sì, io ho cantato però non eh, di questo genere no? mm. eh, con un'impronta poetica diciamo no. Beh, Giovanna, che sono tante sigarette vorrei chiedere proprio il, il tuo rapporto per esempio qui c'è un rapporto tra due arti no? eh, poesia e, e musica eh, il tuo rapporto per esempio con gli attori quando vogliono essere accompagnati e anche la finita dell'audito Decisamente in questo caso bisogna ascoltare no? delle parole di, di poetiche. Allora invece che rapporto hai con la poesia? Sì. Allora io bello, io Oh, il più bello di tutti è arrivato. Naturalmente sì. da Bravo Divo si è eh, fatto sì. attendere. Allora io ho un bel rapporto con la poesia che mi sono scelta un po' mallo poesia, scrivere oh, Ho fatto la domanda in questa maniera. No, non lo fa per lavoro, però. I'm gonna shake like the one Ma, no? Però nel lavoro è meglio fare tutte le cose perché si è persa tempo. Invece a te una tizia chiedo che cos'è per te la musica, perché hai deciso di diventare cantante? Allora io in realtà è una cosa che non ho deciso, perché io sono nata la cantante. Ah, quindi invece di fare il primo vestito sì. hai fatto! Oh. Sì. Io praticamente avevo tre anni, mi vestivo con tutti, mia madre che aveva una sartoria, io prendevo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 Quando sto male, quando ho momenti brutti, canto. E tanto mi fa stare bene, perché trovo che il canto sia molto liberatorio e più benefico. E quindi canto, poesia, musica in generale, ho studiato anche uno strumento, quindi per me l'arte è appunto Beh, diciamolo cosa, perché insomma Ho è studiato violino dopo anni, eh, sì, e poi ho scoperto in realtà quello che. Per il vostro futuro? Ma noi guarda, adesso da ci siamo ritrovati, in realtà. Ultimamente abbiamo deciso di fare del gruppetto, siamo noi tre. Ma come cacao non l'avete preso? Ma cacao, è l'anima del gruppo, eh? Se lo portassi su, va benissimo, ok, allora non un vestito un po' e quindi ci piacerebbe fare progetto insieme con una bellissima musica che spazia in realtà dal, dall'opera classica al, al musical al, alla, al pop lirico ecco. Bene, allora andranno tutta Ischia, compreso Maria Letizia, che penso che abbiano lei dei tanti progetti per il futuro. Può... Diciamo io ho cantato tanto con mio marito, che il marito no, abbiamo tante cose insieme avremmo anche presentato ho un... però non è vestito di Bordeaux e quindi per il futuro adesso sto preparando un repertorio con un chitarrista poi insomma canto anche faccio parte sono su Instagram una corale e però adesso i progetti io lascio un po' anche che le cose che non sono... lo questo è super... un progetto è il è speriamo, sì.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 Grazie soprattutto anche a Cacao. È Cacao sempre bello. Molto bene. Bene. Siamo anche è sempre fondamentale. Ti ringraziamo anche per averci dato l'opportunità di questa bello. bella esperienza. Ringraziamo anche posso la aggiungere? Certo. San, non si perve, si spazia molto bene. Col Bordeaux anche, secondo me. Sì. Non a caso c'è sì, no, tutte le cose, no, la piezza. Io vedendovi, penso che Brandini e gli specchi, Bruno Mancini, io solo conosco un po' la poesia di Bruno, Bruno Mancini, e Bruno Mancini e gli specchi si sposano molto bene, perché sono tanti rimandi eh, anche popolari, certo, sì. no? che nelle musiche insomma, si capiscono. E quindi sbagliare. Eh, caro Bruno Mancini, caro signor Brandin, eh, Allora questo quadro ha vinto il primo premio internazionale 8 milioni eh, che si tiene a Ischia, comunque la prima azione è stata fatta al MUDEC di Milano e eh, sono stati proiettati 80 quadri sul grande schermo. Del MUDEC di Milano, questa associazione internazionale sta in tutto il mondo. Si chiama Associazione di La Ischiarte e il presidente è Bruno Mancini. Bruno Mancini. E questo è il quadro che ha vinto. Sono stata inserita nell'antologia, nell'antologia di, que, di, di questa assu, assu, associazione. Ecco. io sono Milena Petrarca, sono attiva tra Vozzuoli e New York e ho esposto per il cinquecentenario di Cristoforo Colombo, con personale e collettiva. E ho avuto il grande premio Hachimant Award da, da New York, da, Ma, da Mario Cuomo, uh, Milena Petrarca, e, e sono di fama internazionale, poetessa, scultrice, anche stilista e che coglie le malinconie, le passioni, le speranze, le gioie le sue opere sono presenti nelle collezioni americane prestigiosi di tutto il mondo francesi, inglesi e cinesi incantato per quel suo essere sospesa tra realtà e sogno mistero e poesia avvolge la sua luce che traspare dai colori ora caldi e accesi ora freddi e opachi vincitrice della seconda edizione dei premi internazionali Arte Grafica 8 milioni le sue opere sono state scelte per l'elaborazione di questa copertina. Questa è la copertina dell'Antonio. Bene, grazie per questa mostra eh, eh, organizzata da, da Rosa Manauzzi e, e dal grande presidente, eh, che è stato anche un mia, mio allievo del, del liceo artistico. Grazie. Grazie a te. Al tempo il volo verticale, il volo verticale di un elicottero. Distingo il fumo di un battello, si spande innocuo. Profeta, eccomi, vicino ai miei bagliori. Brucio superfici senza suoni piuttosto che patire. Suoni di seghe. Ricordo il crepitio di una mitraglia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 e il sapore di aria viziata, alle volte sporche, ignobili, croci, affannano il brusio, mentre c'erano scarpe chiodate. Sua madre è sporca di sangue, accoccolata tra luci ed ombre di ferro, e lì pensammo di bene e di male di male, di male e di bene, e poi capimmo pietà.